Amici. Ciao amici, benvenuti tutti in questo, questo nuovo video. video! Oggi abbiamo qui un percorso. Oggi siamo di sera e vi diciamo buona sera. Ah, buonasera! Buonasera a tutti! Oggi. Ai nostri bimbi! Oggi! Amici, che sono? A amici! Casa. casa! Amici! Invece, noi oggi eh, abbiamo con gli occhi tutto il nostro perché qui si passa da qui e da lì guardate che stiamo facendo io ho allora siamo sulla nostra Sì. del nostro residence De, per non dire Gli avevo detto che è una cosa gelenare e stiamo prendendo un po' di aria buona di mare sulle nostre sdraiette amici e indovinate chi è con noi mini che pan con noi. le mini no, pon! Pinipon. pinipon! Pinipon! Wow! Wow! Benvenute! Pinipom! Vediamo dove sono le nostre amiche! Dentro al mio zaino Le vedo arrivare! Le vedo arrivare le pinipom! Ecco qui che arrivano le prime pinipom! Che erano andate a farsi un giro sulla spiaggia esterna! Wow! La prima pinipom! Prima pinipon, avuta, avuta. Mi oh, arriva un'altra e una è senza testa. No, pure Sara, spiega perché è senza testa. Ma questa è per me. Non e questa testa senza testa? È spiega. perché i capelli si sono tolti. Allora, spiega queste pinipon. Sono pinipon. No, magari. Diciamo... Non è pinipon come un... cioè... un pinipon. Ok. okay. Allora, spiega come mai questa qui è senza testa. Sono? Ah, si smontano tutte. Allora le smontiamo, Ma, le smontiamo non, la non testa. Ma lei sta... Vado a vedere se ce ne sono altre. Mettile qua. Ecco che arrivano tutte. Bumma! Ah, sì, sono tante, c'è cioè i capelli. Ma infatti vedo tanti accessori. Ragazzi, per supportare il canale vi chiediamo di iscrivervi al nostro canale Vale Sada. E di mettere un like se il nostro video vi è piaciuto. piaciuto. Ritorniamo al nostro argomento di prima. Le... Pinipon. Pinipon. Vai Sara, allora spiegaci cosa sono le pinipon. Che si possono smontare. si sì? Come vedete qua. Cioè, tipo non si possono fare così. Ecco perché prima ho beccato una senza capelli, senza la testa. Allora... Uh, sapete una cosa? Le pini in testa non possono nascondere delle cose. Ok, allora, vediamo... Allora, vediamo cosa c'è... Hanno tipo la i capelli e la testa. Qui dentro ci metti le cose piccole e chiudi la chiudi i capelli. Ah, wow, tipo i loro oggetti. Nelle che... pini c'erano anche le borsettine, c'erano anche... I cuoricini, le stelline, le farfalline, ve lo ricordate? E poi vi, ora sì, vi faccio vedere una la mia pipon. Sì, perché anche Davide ogni tanto, anche se è un maschietto, questo è un gioco per bambine. Allora, mamma, sì? quale scegli di te? Di di testa? Quale scegli? La facciamo scegliere a Davide? Sì scegli tu la testa che allora, Sara deve montare la pinnipon il trucco azzurro verde sì? e il trucco rosa quindi è come andare dal parrucchiere dall'estetista che la trucca mm? giusto? però loro allora, sono già truccate basta io, girare allora, la faccina Ma io vedo questa che è più inutile quale? Quale come inutile? questa oh. ha scelto questa? quella rosa bene quindi ero no, tutti contenti bravo Davide hai scelto quello che voleva Sara quale vuoi di questi? scegli i capelli? No, no, questi oh. quelli che volevo io oh ma allora stasera siete sincronizzati eh tutti e due ma no io tutti e due infatti tu sì. e Sara mi chiamo Margherita wow Davide quale scegli di Marietta? per margherita margherita deve giocare con questa. lucia dopo facciamo quello che volevo io dai eh, brava dai Componiamole tutte Componiamole tutte che poi dopo brava una... allora qua... allora c'è anche la gonna la gonna la prendo io perché vabbè questa la metto la gonna quale scegli di parte Oh, questa che è più carina Vole! Cioè. Ok Davide si medesima in una sua fidanzata io avevo, cioè, io le volevo, Io la volevo Questa la volevo Bravissimi Allora dai andiamo avanti Dai su Aspetta devo ancora montare Cosa hanno fatto oggi le pinipon Sono arrivate nel primo pomeriggio E dove sono andate le pinipon le tue pinnipon? dal parrucchiere ah sì, sì, hanno fatto i capelli? Il mio, sì. il mio gatto dove, è, dove lo mangia? lei andando. blu Lui. Lui. ad accompagnare le pinipon. ecco la prima pinnipon oh è caduta è me caduta è caduta la prende davide Piena quindi di abbiamo Pia. detto che si chiama margherita margherita è pronta pizza margherita pizza brava vuole giocare con Lucia costruiamo Lucia che viso ci avrà lucia cosa ne facciamo scegli a Lucia? Un viso. scegli un viso per Lucia allora io scelgo questa perché è più carina verde la okay. faccia verde la sì. faccia verde mi cade tutto madonna eh. la faccia che gira come una palla era del mio non è non allora quale scegli, quale, scegli quale scegli i capelli? quale scegli i capelli? quale scegli i capelli? scelgo io stavolta? No, io. tu Ma... scegli tu? allora sì. io voglio questi <ride> dai dai amici che devono Però andare i al... capelli giusti e la testa giusta perfetto sentite la musica? la sentite? devono andare a una festa le pinnipoll qui sulla spiaggia sì, ma, ma dove facciamo andare? C'è il cancello. Apriamo, apriamo il cancello e.. Perché piripo... tu hai le tue chiavi, quello. certo. Quale scegli di maglietta, mamma? Scegliamo le chiavi per. Scegliamo la maglietta per Sara, le chiavi. Ma cosa sta sì. dicendo la mamma? Qua, dove, dove? Quale scegli sì. di maglietta? Scelgo quella lì rosa. No, no, io, no, io. Questa io, qui, io, va io, bene. Io dai dai Lucia preparati e dopo prendiamo Lucio ecco qui perfetta poi quale scegli mamma di questi? scelgo quelli di Davide no no, no, no. no, no. Io scelgo questi no i capelli no Il, que... allora io scelgo questi dai Lucia, dobbiamo andare alla festa! Oh mamma! Mamma mia, che ha parlato? Ma... Margherita? Mamma mamma! Dai! Mamma mia, dai! pronta! Ok, meno male, dai, andiamo alla festa! No, no non posso, non non anche i miei molto. amici vanno alla festa! Mi accompagni tu alla festa? Sì! Davide, ora ci vengo io! No, io... Dai allora, Margherita e Lucia sono pronte scegli, per andare guarda. alla festa. Mamma, scegli questa. Scegli Davide velocissimamente! Che questa, la festa questa. è iniziata! E la testa prima! Dai! Dove cioè, reca la testa! Questa io faccio! Poi! La testa. Poi qui! Facciamo e i capelli! Lucia ruccia! C'è cioè questi arancioni! Ah, per un po' di capelli. Arancioni e facciamo... No, no, Pippi no, calze lunghe! No, no, no, io scelgo questi... Questi... Questi... ormai ho messo questi. No, allora Pippi calze lunghe la prepariamo dopo? Vabbè. No, ecco qui! Eccola qui, allora lei non è Pippi, eh? Diamogli un nome, eh? È... Eh... Aurora! No, Pippi come si chiama? Pizzetta! Pizzetta? Si chiama pizzetta? Allora, pizzetta, unisci ti a Margherita. Margherita e Lucia. No, questa con questa fanno la pizza. Giusto. La mettiamo vicino a lei. Quale scegli di testa, Davide? Questa. Questa qui, poi di capelli? Mm, questa. Dai, non fai pipi calze lunghe? Ecco, sono qui. Pippi calze lunghe, no! così mi chiamo. Lo sai so una cosa? Alla fine di tutto eh? uscirà una panna sorpresa che non dovrete sceglierla voi. Ah, ok. Dai, allora vediamo un po': vediamo di costruire velocissimamente. Che sono curiosa di vedere. Anche perché poi devono andare in festa. Dai, su. Allora, Anche questa è la testa e i capelli. Sì. Aurora la chiamiamo Aurora? Eh... no a lei gli piacerà il mondo ah si? Sì? e come la possiamo chiamare? no gli piace... la chiamiamo erbetta. erbetta erbetta ma ci ricorderemo tutti questi nomi? allora erbetta, allora. lucia, margherita e pizza pizza margherita <ride> dai mm. No, deve scegliere Davide dai su Quale preparatevi che dobbiamo andare questa. questa oh Margherita vuole andare in festa eh. su su su ho su. capito dai ma devi aspettare ok Davide sì? ora scelgo io no io no questi no, questi, questi questi Davide sì. le alla festa? è sì. eccola qui per, perché non c'è la ce l'hai ragazzi gattemobile vedrai che riusciamo l'abbiamo parcheggiata mamma guarda cosa sa so fare vediamo un attimo Vediamo wow sa so fare le capriole vai corri dalle tue amiche allora corri corri corri davide sta preparando intanto le sue automobili per accompagnare alla festa Ecco le mie pon. sono andate dall'estetista, dalla parrucchiera... E ora vanno alla... FESTA! FESTA! Evviva! Ora amiche andiamo alla festa! Amica, iniziamo ad andare alla festa! A alla festa ci sono le giostre! Dai chiamiamo un'altra amica che alla festa ci diverte molto ecco qui che si mettono in fila e stanno andando tutte le giostre wow andiamo ecco qui che vanno tutta la festa ci sono le giostre e poi sento un profumino che arriva dalla dal bar pasticceria si scende, si deve scendere da qui e arrivi lì. E arrivi lì. Lucia la sediamo sulla Ferrari. Quindi tutte posizionate sulla giostra? Sì. Come si muove la giostra? Facci vedere come si muove la giostra. Gira, gira tutto attorno, gira, gira, gira, gira attorno. E volte si ferma e va dall'altra parte. Bene, quindi una volta che abbiamo prenotato la giostra... Eh poi abbiamo detto che si sente un profumino di dolcetti Dolcetti. che vicino alla giostra c'è un tipo un bar sì. che vende sia briochine poi c'è dolcetti e poi c'è anche... abbiamo gli... visto i cannoncini, sì. eh, abbiamo visto i cannoli siciliani eh, abbiamo visto quelli tutti ripieni alla crema, Ci al sono, cioccolato, anche. al pistacchio. Mm, che buoni, tanto buoni, vero Sara? C'è anche un pasticcino che a me piace, al cioccolato. Al cioccolato? All'interno ah, c'è tutto il cioccolato, Sì. all'interno ancora cioccolato. Quindi pensi che possano divertirsi le nostre filipon? Sì. Bella, inizia la serata, una serata di festa, festa. e questa è la preparazione. Lo oh, sai come dico festa? Alcune sì. volte. Parti. Alcune volte. Andiamo a un party. Quindi tu e le Pippon partite, andate tutti al party. Qui sulla spiaggia di Vieste ci c'è di tutto. Abbiamo tutto. Dalla pasticceria, al dolce al divertimento e al relax. Giusto? Sì. Quindi Cosa spieghiamo ai nostri amici? Che le si sono divertite? TANTO! TANTO! Ricordiamo che sono arrivate da un, dalla città e quindi non vedevano l'ora di arrivare al... PARTY! Party. A una festa! A una festa sulla spiaggia! Già! Ok, allora, sono tutte pronte? Hanno sì. scelto bene, sì. hanno sì. scelto chi la mongolfiera? chi il cavalluccio, chi la stella marina? Ma non tutte tutte, non tutte hanno scelto ancora? no, manca ancora lei, lei e lei ok, loro, loro dove devono andare invece? io scelgo la cosa c'era anche la nave pirata la nave pirata wow. lei va sulla nave pirata, poi lei lei, lei eh, sull'albero sull'albero? Lei c'è una giostra di alberi perché lei si chiama Erba. Ah, ok, quindi ha scelto... Ok, quindi ce ne sono vari tipi di giostre, giusto? Perché ce ne sono due giostre. Ok. Poi c'è lei che vuole L'altra giostra e vuole che c'è anche l'ombrellone. Oh, perfetto. Allora, l'ombrellone come la giostra, quella di... come si chiama? The Twelve. Invece a pizza piace andare sulla... Che giostra sceglie ah, Lucio, lei? Ah ma... Eh, ca... Anzi... Stella Marina Lei va sulla Stella Marina Quindi... Una ha preso la mongolfiera Ma sulla mongolfiera ci si sta anche in due Chi lei mettiamo? Ho scelto la mo mongolfiera? Allora lei... Eh, qual era? La carrozza Lei la carrozza Poi... Lei l'abbiamo fatta? Lei l'abbiamo fatta Nessuno ha scelto la mongolfiera È vero! Allora io... Io. Ok. Allora, loro, due, loro due cosa stanno facendo. Sì. Pensano di essere a, in piscina. O al mare, perché sono tutte soffocate fino al collo. Ma no, dobbiamo, le hai preparate tutte, sono state dall'estetista, sono andate dalla parrucchiera. Ecco. Le hai vestite e le hai preparate. Ma no, non bisogna risporcarsi. Ecco. Ecco Sara, allora dove stanno andando abbiamo detto alle... alle giostre. Alle giostre, dove si vedono le giostre? Sono vicine sì. le giostre? Allora, Vediamo... tipo hanno un'apertura. Sì. Così... Ah, eccole! E lì ci sono tutte le giostre. Sì, c'è il cavalluccio. C'è anche il cavalluccio marino. C'è anche il cavalluccio. Allora, oltre al cavalluccio sulle giostre cosa c'era? Allora. Poi la nave pirata, poi la stella marina. Poi c'era la carrozza. Sì. Che loro la... Lo sai che gli piaceva la le carrozza? Lei. A lei? Che si chiama, avevo detto... Margherita. Sì, Margherita. Quindi, certo che mi piace andare alle giostre. Mi piace andare sulla carrozza, ma anche sulla mongolfiera. Ah, c'era anche la mongolfiera. Dov'era? In mezzo. In mezzo. Invece a pizza? A pizza cos'è che piace? A pizza... Qual è la pizza? Qual, è? Qual era la pizza? Abbiamo dato il nome pizza. Ecco qui che si preparano. Ricordiamo che siamo al mare e stanno andando alla festa. Allora Sara racconta la festa come è strutturata. Abbiamo detto che ci sono le giostre, ma è tutto aperto. S racconta un po', raccontaci un po' ai nostri amici bimbi come, come si svolge questa festa. Che da... Tutto il giorno E all'aperto Poi di sera, visto che è sera Hanno un altro spazio Che entrano in casa Entrano le, dentro A quella casetta E praticamente Fanno uh, festa anche lì Ok, una specie di discoteca Per bambini, per ragazzini Sì Tipo, c'è un'apertura una aperta Come qui praticamente possono ballare qua durante il giorno che fa caldissimo poi la notte visto che c'è freddo vanno dentro la capannina c'è un'altra una capannina tipo è quella che vanno dentro e poi tipo non cioè se piove non sanno se piove quindi sono a dentro. riparo anche e anche per quando c'è freddo quindi amici se vi piacciono le pinipon se vi piace giocare bambini con queste bellissime creazioni, bambole che si montano, si smontano, giocano, disfano e fanno, seguiteci sul nostro canale, faremo un ulteriore video per giocare con le Pinipon. Se vi è piaciuto il nostro video, mettete un like e ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale, Sala vi aspetta! Vare sulla spiaggia con le pinipon. Ciao! Ciao! Ciao!